Buonasera, sono Laura Antichi Oggi vedremo come costruire un golem Vado quindi in crea Cubo Pacchetta magica Duplico il cubo Che ho appena creato con shift mi posiziono un po' meglio, sposto la finestra, lo avvicino un po' e poi duplico il cubo di nuovo in verticale con lo shift da una parte dall'altra ok che duplico o creo un, un, un altro cubo sempre in verticale da una parte e dall'altra ok poi vado ad allargare il cubo di base, ad allungarlo un po'. Ora tiro via questo perché non mi serve, lo duplico quello un po' più quindi ampio, di dimensioni maggiori. Quindi faccio cance duplico questo che ho appena creato con lo shift posiziono qui trascino in basso il cubetto quello a sinistra e quello a destra lo sposto un attimo in modo che eh, corrispondano Uh, posso, uh, ru beh, uh, posso ruotare, ma no, lasciamolo così va? Poi uh, uh, trascino il cubetto, questo cubetto a sinistra, sul cubetto a sinistra e uh, quello a destra sul cubetto a destra dopodiché uh, creo, duplico un altro cubo con lo shift e uh, questo cubo lo rendo, di, uh, lo allungo magari anche lo ingrandisco un po' adesso lo riduco Così, e lo vado a sovrapporre, dovrò ruotarlo un attimino, mi pare, ok, lo vado a sovrapporre alle gambe che ho creato. Duplico quindi ancora questo cubo che ho ingrandito con lo shift, per fare il corpo del mio uh, golem duplico ancora e vado a duplicare il cubetto del piede A destra, lo trascino così da formare una sorta di braccio alzo un po' del volo ah, l'avevo spostato quindi l'ho duplicato, meno duplico in basso, vedete che si possono fare delle cose, lo stesso, tanto rimane uguale, eh, seleziono il cubo, con lo shift chiudo perché si è, questo è anche spostato, modifica, lo sposto, vedete che sono bisogna andare con una certa precisione quindi questo lo abbasso ok lo alzo questo lo duplico con lo shift ecco, è immediato al piede che era scomparso ok, più o meno, insomma era tanto per far vedere questo eh, cubo che ho eh, duplicato lo posso... E rimpicciolire ridurre le dimensioni lo sposto accanto al gole e poi faccio l'altro braccio lo duplico dalla parte sinistra con lo shift ecco fatto le due braccia un po' aperte, vabbè, dopo uno ci può lavorare, le può fare in diverso modo. Posso mh, uh, poi uh, duplicare il uh, cubo con lo shift che corrisponde al petto, lo alzo e uh, lo uh, posso uh, trasformare in una... Um, ad esempio, nelle caratteristiche del, eh, del sin sì nel prima, invece di fare un cubo, potrei eh, farlo con una sfera. Quindi ho dal cubo creato una sfera creando le mio, eh, così la struttura del mio eh, golem, posso a poi a creare dopo è tutto da mettere a posto da risistemare per vedere che i vari pezzi combacino posso poi duplicare la sfera la alzo ho fatto il collo ma non va bene fare il collo allora eh, dicevo con lo shift vado a duplicare la sfera, e la sfera magari la trasformo in, una, eh, in, in un, eh, un cilindro, facciamo un cappellino, in un cilindro, il, cioè con il cilindro vado ad avvicinare i lati, vedete che li avvicino, Ecco, e quindi ho realizzato un cappellino, vabbè, sono rimasta di sopra, vabbè, alzati, vado, quindi, giù, ok, mi giro, Verso il mio Golem, che è pure da sistemare. Come vedete, non si finisce mai di sistemarlo. Dopo, comunque, si sistema alla fine tutto per bene, valutando se sono state poi predisposte, fatte, eh, le, le cose come dovevano intanto aggiustiamo man mano si vedono questo andava anche in avanti ed è vero dopo lo sposteremo un po' in avanti ma intanto mi interessava, ecco qua, far vedere la eh, insomma quello che possiamo fare lo sposto in avanti questo lo sposto eh, e là vedete che ci vuole molta eh, precisione comunque in avanti è tutto un po' da spostare in avanti anche questo sposto, lo sposto un attimo in avanti ok a parte che eh, questo eh, il golem deve è una uh, quindi massa de, praticamente di uh, terra e uh, quindi non è, non deve anche essere troppo preciso spostiamo anche questo comunque ci vuole molta molta precisione questo eh, ci dà ragione della, eh, che eh, la, la costruzione è un'attività un davvero molto interessante che attiva moltissimo non solo la creatività nell'inventarsi le varie uh, forme per, di rappresentazione ad esempio, eh, come in questo caso, eh, ma eh, anche è un'attività che permette di quindi vedere le varie coordinate che corrispondono al, all'elaborazione degli oggetti. Allora, la sera, comunque il cappellino lo vado a forare. Okay. e lo vado a inserire sul appunto sul volume andiamo ora a modificare un attimo il cappellino quindi lo selezioniamo questo cappellino e in taglia lo rendiamo un po' meno conico, andando qui in taglia F, facciamo un po' un cappello di questo genere, un cappellaccio, magari dopo lo mettiamo un po', un po storto. Poi andiamo a creare eh, degli occhi. Quindi vado sempre sul pavimento e con Crea mi creo una piccola stera, ok, la alzo, adesso dovrò combinarla in maniera tale che mi si sovrapponga bene al mio oggetto, quindi è rimasta là indietro, come vedete, devo quindi Andare dietro, mi giro, vedete che è lontanissima, gli oggetti non vengono mai posizionati giustamente sul... bisogna proprio girarsi in continuazione e andare a vedere di posizionarli esattamente. Quando sarà posizionata esattamente, posiziono qui, faccio degli occhiacci proprio grandi, lo lascerei anche grande, eh, questa, beh, posso impicciolire un, un attimo, ecco, rendo un po' più piccola, la trascino eh, un po' in alto, mi pare che sia esattamente posizionata, dopo metteremo la texture, eh, andiamo ora a duplicare eh, questo eh, quest occhio sempre agendo, selezionando la steretta e eh, trascinando con lo shift l'altro occhio okay. Quindi abbiamo eh, creato i due occhi del nostro <ride> bruttissimo golem che potrete sicuramente migliorare e perfezionare poi eh, con calma. Era semplicemente dimostrativo come produrre degli oggetti anche che possono essere significativi e poi andrei a creare una sorta di, di boccaccia, quindi vado sempre in crea e eh, questa volta vabbè posso crearla, beh, posso anche creare con un prisma un naso, volendo, eh, comunque vabbè, faccio una bocca con un toro, ok? Il toro per ah, poi adesso ridimensionare, potevo prendere anche un anello, lo, lo ingrandisco un attimo e poi con eh, il, lo shift e il control lo abbasso ma il toro lo devo pure girare, ruotare quindi eh, lo, lo ruoto con il control ecco okay, lo tiro un po' su per vederlo è sempre molto, è molto grande quindi lo con lo shift e il control lo riduco, vabbè, lo trascino, anche questo mi rimane come vedete dietro, riesco a tirarlo in avanti, in alto, ecco, adesso lo posizioniamo è rimasto dietro come vedete, lo vado a posizionare davanti ok no. posizionare davanti è rimasto dentro quindi lo posizioniamo un po' ecco, è anche da ruotare quindi sempre con il controller vuoto vedete ok lo appoggio tra il collo e la bocca, perché deve essere proprio un mostro, e eh, poi eh, quindi non è venuto lì. Devo spostarlo ancora. Guardate che eh, poi. Ecco. Recuperiamo il tutto, guardate gli occhi come si sono come sono staccati, quindi vanno in modifica, disposto. Speriamo che si vedano, Magari do una texture dopo perché sennò no non riusciamo a identificarli nella massa del golem bene era per far vedere come la bocca non l'abbiamo più trovata ecco Just un attimo questo va dove è la bocca no. cioè. eccola qui trovata Tutta spostata modifica la porto in avanti che se no non riesco a vederla anzi la rendo subito rossa questa, questo toro che è la bocca vado in texture magari per eh, poi il colore lo vediamo dopo ma era per vedere per avere se no non mi non lo identifichiamo quindi vedete che è grossissima vado con lo shift e il control a rimpicciolirla così la sposto in alto la sposto lateralmente vado a vedere se eh, eh, è vicina al viso la vicino ok vado sul davanti, cioè bisogna ben controllare sempre tutto. Ok, gli occhi mi sembrano un po' stortati. Rimettiamo allora sul in, davanti, ecco, spostiamo un attimo gli occhi qui, uno di qui, quell'altro di là. La bocca va spostata ancora, ok. Beh, un, uh, comunque, un gol è abbastanza allegro. Beh, vabbè, eh, dopo lo rifinite bene. Guardate che tutte le cose siano attaccate al corpo e non distanti mille metri. Era semplicemente dimostrativo come fare. Poi, andate sull'occhio, scegliete un colore. Mettiamo un colore mh, verde mettiamo Ok Ho messo questo colore Mettiamo un po' più scuro Questo verde scuro Oppure mettiamo giallo Va bene, verde Verde chiaro, dai Quello Da una parte Poi il verde Anche all'altro occhio quindi era questo che avevamo scelto, ok? Sembra più un pagliaccio che un golem, ma comunque... Il cappellino lo eh, facciamo, mh, diamo un colore al cappellino, una texture, meglio una texture. Troveremo adesso la texture esatta. Prendiamo questa texture un po' ridicola la mettiamo sul golem o pagliaccio, a questo punto, poi andiamo a eh, selezionare il, eh, il corpo, e i vari blocchi che costituiscono il corpo, potrei anzi unirli, li unisco, e come faccio? Eh, seleziono il primo, shift, seleziono il secondo, Seleziono il terzo e eh, faccio a questo punto potrei anche dare una texture individualmente alle varie parti. Comunque seleziono eh, e faccio collega, in questo caso faccio lo stesso colore, collega. Quindi questi sono collegati, vado a dare una texture al, ai cubi collegati. Ecco, ho applicato questa texture, ok, quindi alle parti collegate del corpo, poi posso, eh, alla stessa maniera, shift e shift, shift, seleziono le braccia e in questo caso do, eh, invece do un colore, per esempio questo marò. ok, do un colore anche seleziono la prima gamba con lo shift seleziono la seconda do questo non è andato marrone colore rimediamo subito lo alzo anzi un po do un colore marrone anche al, ai vari i vari pezzi della gamba cioè anzi è meglio che le unisca prima, quindi eh, seleziono il primo pezzettino il secondo e il secondo faccio fatica a selezionare in questa posizione, va bene diamo una texture anche qui no coloro uno per uno così è fatta ecco vediamo quindi do no. una come vi dicevo, vediamo queste finestre. Vado qui perché sono un po' lontana. Il colore, sempre del, del colore marron. Ok, andiamo a riprendere anche questo. Coloro anche questo di marron e anche questo di maro colore marò ok, ce l'ho fatta ora mh, eh, vado a selezionare le scarpe ho selezionato le a due scarpe vado a scegliere un colore per queste scarpe tanto per farlo Bello colorato ormai è venuto così, eh, le faccio gialle, magari no è brutto il giallo, le faccio rosse, meglio, e eh, così il mio eh, golem come eh, potete vedere è eh, terminato, ecco. poi andrò a, a ridefinire meglio, per esempio avvicinare, andare a controllare che tutto sia a posto questo lo, lo ruoto però io lo faccio un po storto con il control ecco lo tiro indietro glielo faccio calzare eh, in maniera diversa quindi Ecco fatto, quindi vedete che come attività può essere benissimo utilizzata questa attività didattica interessante per costruire del, degli oggetti. Vabbè, dopo lo mettiamo a posto. Vado anche a colorare il faccione del mio golem come vedete possiamo mettere un colore vediamo nero per renderlo un po più spaventoso se no è troppo divertente poi adesso a questo punto per finire il nostro golem e poterlo poi eh, eh, salvare sul nel, nel nostro inventario vabbè questo l'ho cancellato quindi vedete lo vado a duplicare qui ecco, anche meglio meglio così l'ho rimesso a posto eh, e devo andare a selezionare tutte le eh, fatti eh, tutti i uh, vari mm, prim di cui è costituito e uh, poi uh, collegarli tra di loro in modo da rendere il golem come un oggetto uh, che sia è composto di più parti collegate. Allora, con seleziono il primo il cappellino con lo shift gli occhi, la bocca, il viso, il braccio, l'altro, il corpo che era già collegato, era già un blocco unico poi il, mh, le varie parti delle, delle gambe e le scarpe e vado in eh, collega se ho collegato tutto, adesso il golem come vedete si sposta come un unico uh, blocco e questo è molto interessante ricordatevi comunque di salvare il uh, vostro uh, oggetto artistico o personaggio andando in uh, quindi col destro del mouse sull'oggetto uh, altro, prendi copia così siete sicuri di averlo Uh, salvato in inventario e non uh, uh, uh, poi di perderlo. Ecco possiamo dare comunque vedere di dare anche una un po' di luminosità a questo, mm, um, vado in modifica ancora all'avviso del golem, devo quindi modi modifica parti collegate se no non riesco a selezionarlo vedete che il colore nero vediamo come viene con il massimo della luminosità non è che faccia molto effetto visto che sono in eh, comunque modifica parti collegate posso vedere come viene la luminosità del dei vari eh, del blocco corpo quindi con questa texture l'ultima magari l'ultima anche l'ultima la facciamo luminosa ok come vedete questo lo sposto tantino lì questo era troppo in lì ecco che comunque il golem eh, il pagliaccio un po pagliaccio è, è stato eh, realizzato cioè è venuto poi un pagliaccio era per farvi vedere come si possono fare delle costruzioni molto divertenti e molto intriganti o rappresentative del, di alcuni contenuti che vengono studiati a, a scuola ok